Sto percorrendo gli ultimi metri, chiudo gli occhi, allargo le braccia, supero la linea del traguardo e finalmente mi lascio riempire dalle emozioni. Soddisfazione, orgoglio, gratitudine. Il mio sogno è diventato realtà. Ho concluso una delle gare di triathlon più dure. Ho concluso il mio primo Ironman. Grazie Toastmaster e bentrovati amici. Mi chiamo Massimo e questa sera vi voglio raccontare che cosa ho imparato dal triathlon e di come ho portato questi insegnamenti nella mia vita. Il triathlon è uno sport multidisciplinare, composto da tre frazioni 2 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa, che si svolgono in sequenza. È uno sport di resistenza e quindi richiede una lunga preparazione. Durante questa lunga preparazione ho imparato tre valori, visione, perseveranza e a vivere il presente. E ora vi voglio raccontare come. Quando è nata mia figlia Chiara, dieci anni fa, ero molto diverso, sedentario e un po' sovrappeso. Con Chiara è nata in me anche la voglia di migliorarmi, soprattutto per essere d'esempio per Chiara. Così ho immaginato qualcosa di lontano da me. Ho sognato di realizzare un'impresa sportiva oltre le mie possibilità. Ho sognato di diventare un triatleta. Il mio obiettivo aveva un'immagine simbolo, la scena di me che taglio il mio primo traguardo. Questa è stata la visione che mi ha accompagnato durante un intero anno di allenamenti quotidiani. Quindi è stato questo per me il primo insegnamento, per muovermi ho bisogno di una visione, di un obiettivo da raggiungere. Per raggiungere questo obiettivo ho dovuto progettare e costruire un percorso con l'aiuto di un allenatore, Gabri, che poi è anche diventato un caro amico. Ma tracciare il percorso era solo il primo passo. Poi dovevo rimboccarmi le maniche, iniziare ad allenarmi. Insomma, quel percorso lo dovevo percorrere io e sapevo che non sarebbe stato facile. Sia per la fatica fisica ma soprattutto perché dovevo imparare a fare cose nuove che ancora non sapevo fare, come per esempio nuotare in acque libere. Non so se avete mai provato a nuotare in un lago, le prime volte fa un po' paura. E poi dovevo per esempio imparare a pedalare su una bici da corsa. Sembra facile, ma in realtà è molto diverso dalla bici alla quale ero abituato. Pensate che la prima volta che ho tolto le mani dal manubrio per prendere la borraccia stavo per cadere. Ecco. E, insomma, dovevo imparare discipline nuove, dovevo allenarmi tutti i giorni, ho capito quindi che non potevo imparare, non potevo migliorarmi al primo tentativo o con poco sforzo. Ho imparato così la mia seconda lezione, la perseveranza, ma non è finita qui. Infatti, quando è arrivato il giorno della prima gara, ero quasi bloccato dalla paura. Sì, perché avevo paura di non farcela, di un obiettivo che mi sembrava troppo grande. Prima non ve l'ho detto, ma queste gare durano quasi sei ore. Allora ho avuto un'idea per tranquillizzarmi. Ho immaginato di suddividere la gara in tanti segmenti più piccoli, che presi uno alla volta sono abbastanza piccoli da non farmi paura. Per esempio ho immaginato di dividere la frazione di nuoto. In soltanto, si fa per dire, 80 vasche di piscina, immaginando di farne una alla volta, e così una sola vasca alla volta la so fare senza problemi. E ho immaginato di dividere la frazione di corsa di 21 km in frazioni da 5 km, perché ogni 5 km c'è un banchetto con le bottigliette d'acqua, si chiama ristoro. Allora mi sono detto, raggiungi il prossimo ristoro, sono solo 5 km, e poi ai successivi ci penserai dopo. E così, dividendo la gara in piccoli segmenti, ho potuto viverli uno alla volta, come se fossero delle piccole gare. E così la gara non mi ha fatto più paura. Questo è stato quindi per me il terzo insegnamento, suddividere un obiettivo grande in piccoli obiettivi raggiungibili e concentrarmi solo su uno alla volta, solo in quel momento, senza pensare ad altro. E alla fine di tutto questo, che cosa ho ottenuto? Beh... Ho ottenuto una bellissima medaglia, di cui sono molto orgoglioso, ma soprattutto ho costruito una versione migliore di me stesso, non solo fisicamente, ma soprattutto ho imparato quegli insegnamenti, visione, perseveranza e a vivere il presente che da allora ho portato sempre con me nella vita di tutti i giorni, per esempio in famiglia, dove provo a mettere in pratica e a dimostrare la perseveranza a mia figlia Chiara accompagnandone nella sua crescita e nello studio. Oppure ho provato ad applicarle anche nel lavoro, dove ho messo in pratica l'insegnamento di avere un obiettivo da raggiungere. Mi sono posto quella classica domanda da colloquio, dove si vede fra cinque anni? Ecco, ora ho chiaro il mio obiettivo professionale e sto lavorando per raggiungerlo. Allo stesso modo, voglio mettere in pratica questi insegnamenti nella mia nuova esperienza che sto iniziando qui oggi con voi in Toastmasters. Mentre nel triathlon l'obiettivo è stato quello di tagliare il mio primo traguardo, quello del mio primo Ironman, a proposito poi ne ho fatti altri 6. Ecco, anche qui in Toastmaster voglio avere un nuovo obiettivo. Partecipare a uno speech contest e chissà, magari anche vincerlo. Proverò ad applicare la perseveranza nell'imparare e nell'esercitarmi. A dire la verità lo sto già facendo perché per questo icebreaker ho fatto già tantissime prove. Infine, Proverò a vivere il momento concentrandomi su un solo aspetto della comunicazione alla volta, in modo da perfezionarlo, uno alla volta, senza preoccuparmi di altro. Quindi vi ringrazio di avermi accolto nel club e non vedo l'ora di iniziare a mettere in pratica questi tre insegnamenti con voi.